Ciao, benvenuti in una nuova video ricetta. Ci troviamo all'Accademia Maestri Cioccolatieri Italiani. Oggi prepareremo una torta cioccolato con caramello e nocciole. Iniziamo subito preparando la base. Ora mi peso 50 g di cioccolato fondente che prenderò dalla macchina, che andrò a inserire nel pralinato e poi verserò sopra lo strato di crumble. Mettiamo la nostra base in abbattitore per 10-15 minuti. Mentre la nostra base sta raffreddando, eh, prepareremo del caramello base per la nostra mousse al caramello. Zucchero, glucosio. Una volta formato il caramello, andiamo ad aggiungere la panna e il burro. Il nostro caramello è pronto, è arrivato a 40, gradi, adesso andiamo ad inserire la colla di pesce precedentemente ammollata in acqua fredda e ben strizzata e successivamente andiamo a montare i nostri tuorli con dello sciroppo caldo a filo. Adesso prendiamo i nostri tuorli che abbiamo precedentemente e andiamo ad unire con il caramello e successivamente andiamo ad alleggerire con della panna semimontata Riprendiamo la nostra base che abbiamo precedentemente raffreddato e andiamo a formare un secondo strato con la mussa al caramello E lasciamo in abbattitore per 15 minuti. Allora, adesso andiamo a preparare la nostra moussa alla vaniglia. Iniziamo semimontando la panna. Nel frattempo andiamo a unire la colla di pesce alla nostra crema calda, che deve essere come caramello circa 40 gradi, colla di pesce ovviamente precedentemente ammollata in acqua fredda. Andiamo ad unire la nostra crema alla meringa. Adesso andiamo a unire i due composti. Una volta che la nostra mousse è pronta andiamo a rivestire la nostra base che è precedentemente a raffreddare. Andiamo a rimettere in abbattitore. Bene, ora prepariamo la nostra glassa che ricoprirà poi la nostra torta. Quindi in un pentolino ci mettiamo l'acqua, lo sciroppo di glucosio, lo zucchero, il colorante alimentare color giallo. Scaldiamo e aggiungiamo il latte condensato nel cioccolato bianco. Il nostro sciroppo è arrivato a bollore, stiamo a versarlo nel cioccolato. Inseriamo ora la cola di pesce strizzata e ammollata. E versiamo tutto in un bicchiere da frullatore ad immersione per eliminare le eventuali bolle d'aria. Copriamo con la pellicola a contatto e mettiamo da parte in frigo. Adesso andiamo a fare delle decorazioni per la nostra torta in questo caso abbiamo scelto due stampi a foglie di diverse dimensioni. Si procede colorando gli stampi con dei colori base burro cacao precedentemente scaldati fino a 28 gradi. Queste saranno le decorazioni finali della nostra torta. In questo caso ho unito tre diverse tonalità di colore passando dal verde all'arancione al giallo Successivamente sopra ci andrò a versare del cioccolato temperato, in questo caso del fondente a 31 gradi. Nel frattempo io ho preparato un riccio con uno stampo a due mezze sfere, un cioccolato bianco sporcato con cioccolato fondente. Per quanto riguarda gli aghi, semplicemente del cioccolato con l'aggiunta di qualche goccia di acqua. Bene, siamo arrivati alla fase finale, la glassatura. Abbiamo preso la glassa, è all'incirca sui 35 gradi. Leviamo la pellicola. Perfetto, la fase finale sono le decorazioni che abbiamo fatto precedentemente. Adesso Andrea metterà le foglie sul bordo della torta ed ecco il risultato finale grazie per averci seguito uh, seguiteci sui social o magari commentate se avete riprodotto la nostra ricetta fateci sapere come vi è sembrata e alla prossima ricetta.